Sì, grazie, grazie Presidente. E nel votare favorevolmente questo provvedimento molto importante eh, per questa amministrazione, per la città di Roma e per l'azienda Atac, ricordiamolo che Atac è, è una delle più grandi aziende italiane che ancora opera ovviamente sul territorio italiano. Eh, mi viene in mente una parola, eh, responsabilità, senso di responsabilità. È quello che ha guidato in, uh, nelle ultime settimane, forse negli ultimi mesi, negli ultimi giorni ma anche nelle ultime ore e questa, questa maggioranza in tutte le sue forme quindi consiglieri, eh, assessori eh, senso di responsabilità degli uffici e della, del segretariato, della ragioneria, eh, del dipartimento mobilità e trasporti, voglio ringraziare eh, in particolare eh, il direttore Nardi che ha seguito eh, questo, questo argomento con, con il necessario impegno nonostante eh, la delicatezza eh, che comporta, quindi senso di responsabilità da parte di Roma Capitale veramente in tutte, in tutte le sue forme e le sue eh, espressioni, sia politiche che tecniche e anche devo dire voglio ringraziare le opposizioni con le quali comunque su questo argomento c'è stato eh, un dialogo sempre eh, sempre franco, comunque sempre eh, sincero e diretto. Senso di responsabilità da parte dell'azienda Atac, e anche qui eh, a partire dai vertici, ma anche eh, per eh, ringraziare soprattutto eh, i, tanti, eh, i tanti lavoratori che hanno già accettato dei, dei sacrifici eh, molto molto importanti che però consentono e consentiranno a questa azienda di proseguire e di offrire ai cittadini romani un, uh, un servizio sicuramente uh, migliore di quello che ad oggi è, perché ovviamente non possiamo nasconderci dietro un dito e dire che tutto oggi uh, funzioni. Quindi appunto Presidente, senso di responsabilità perché sarebbe stato facile, come ahimè avvenuto uh, in passato, non, non lo dico con, con polemica ma perché riporto dei dati storici, sarebbe stato facile mettere la polvere sotto il tappeto ancora una volta su questa vicenda sarebbe stato facile mettere la testa sotto la sabbia continuare a mettere dei soldi più o meno a fondo perduto in Atac spostare la palla in tribuna o comunque un po' più là nel tempo e poi lasciare a qualcuno l'onere di risolvere questa questione noi quest'onere ma anche quest'onore l'abbiamo raccolto Uh, con orgoglio, con impegno, con dedizione da parte di tutti, come dicevo prima, ci siamo messi a lavorare a testa bassa. Abbiamo preferito evitare appunto, di continuare a mettere soldi in ATAC senza una prospettiva, senza una visione, ma abbiamo invece scelto con coraggio di avviare un percorso di risanamento attraverso lo strumento che la normativa ci offre, che è quello del, uh, del concordato è chiaramente un percorso, lo è tuttora un percorso complesso che però richiede eh, degli step importanti come quello eh, che votiamo oggi eh, si è parlato molto di questa proroga e non di un affidamento diretto come qualcuno ha detto negli interventi precedenti ma questa proroga di due anni eh, del contratto eh, di servizio e dell'affidamento ad Atac questa proroga è necessaria appunto per garantire eh, continuità al risanamento che abbiamo intrapreso, è necessaria per garantire quindi i corretti e i necessari investimenti all'azienda ed è necessaria eh, ovviamente per eh, ripagare i creditori e per garantire la continuità del servizio. Quindi è un'operazione eh, complessa, articolata, ma di buon senso che andiamo a fare, che ovviamente non va a inficiare con eh, strumenti di partecipazione popolare che semplicemente Vedranno eventualmente i propri effetti traslati nel tempo, ma che ovviamente sono sicuro che verranno intrapresi secondo la normativa vigente. Quindi appunto vado a chiudere con il voto ovviamente favorevole di questo gruppo, sottolineando ancora una volta l'impegno in questo percorso molto difficile ma che sicuramente sarà di successo e che abbiamo intrapreso. Grazie.